Eeeh. Oh, ah! È un cuovo di bastardi. Oh! Me la devo portare giù, me la devo portare. Occhio che è flash. Ti arrivo a fare niente. Ma quante sono? Troppe. Ma No Lo stronzo a pegolo No <ride> Brava, che... Dai il tizio a pegolo Non ci voleva Era uscito Bro, Senza paura del cazzo che... Hai detto che non volevi giocarci Facciamolo in vi... tre No ormai inizia <ride> la storia da sola E finiscila da sola Dove... Non posso scappare con il tizio è ancora peggio. La moglie è pure a pecora, ma... Allora no, lo spero che sarà a pecora, altrimenti. cioè, non ne vale la pena il salvataggio. Dai, a poi si stanco ogni 3 secondi. Dai, Daniel! Fallo per la figa! Dai, per favore. Oh! Eh! <ride> Dai, dietro l'angolino come un figlio di puttano! Minchia, god movement che c'è sta tizia. Minchia, che double movement livello estremo. Pronto a concentrarlo. Corri. Eccolo. Era lì dietro. È sempre stato lì. Ci stava a Surprise, sì, grazie mille ancora. Pizza 100, dei dai, da so, so che puoi farcela. Eh si, sì, è Porco oh. di azzo, è destro. Yeah, it's Se ce la fai, due sabbi blood Questo trova, non era qui. Incastro tra le cose no, Dai due sabbi in palmi Puoi andare ancora un po' avanti Brutto me la fame Qualcun altro? Ok la visuale posso muoverla almeno Quella posso muoverla almeno super passa la volta... No, tu andrai via... Devi saper quali Con calma, con Mamma mi ho mostrato tutto. Shh. Su lui Occhio pieno a sinistro Corri Corri Cyrus <esidenza> Cyrus occhio la tifa, occhio la tifa qui occhio c'è la tifa qui davanti Axi l'ho cracciata Axie le sab Non Axi Sa che è l'ultimo livello comunque No, gli accaduto, indominelli eh, ora. Eh, ma io, io sono un demone, dai. La mappa vecchio Map, prova map, Ma la mappa, vaffanculo. While you were guessing away, Hari. Go to the train station. Là, eccola Eccola La stazione dei treni. Secondo me Cyrus è, in realtà è un cittadino come loro trasformato in mostro, la butto lì. Mm. Ma poi avete da, visto che faccio facciano Trust trasmi. trasmi, Cyrus è un cittadino come gli altri mostri che ha imparato a mutare. Secondo me l'ha trasformato in lui così. E <ride> non momento scendere Blood. Cazzo! <ride> ok chi è quel bastardo? Blood GL. Blood secondo me non torni tu. Sti rumori non mi piacciono. Piove. Epic. spalgo l'audio mi dà fastidio, ho Merda! Uh. Sono due senza luce, no? Sono <ride> due senza tetto, non senza luce! <ride> no, bloodlai già giù. Eccola la troia. C'è una là. <ride> Puttana. No. Vengo a prendere l'attaccato Vengo oh, figlio di puttana Non vengo a prendere il figlio di puttana Dai per favore Cioè Ma voglio solamente finire sto gioco Per favore C'è uno senza luce Oh! Porco dio Porco no, dio no, si sì, no. lo puoi dire forte <ride> sei pazzo c'è un'altra pegra davanti oh. ah mi sa che quelli, con quella pegra non devo scattare vedi la vedi vedi, vedi. Io sto entrando in cosa, non so dove. Merda. Una grossa sorpresa mi diceva. È uno stronzo, due stronzi. <ride> Tre stronzi. To be Dai raga Occhio okay, occhio okay, attento attento blood attento No non c'è nessuno Faticoso Ma quanto è lungo raga senza checkpoint tra l'altro è un... è un cuovo di bastardi <ride> No bro da te se prendi il checkpoint cioè, non ci arrivi sopra proprio... fiducia Oh Ma che cazzo è Cyrus Come sei arrivato qua velocemente? Questo è un morto, lo dico io I took the shortcut I told you about it I never mind it Here's your ticket, one way The train will take me to where? Eccola It always goes oh, Eh Va sempre a casa Ci ammazza You best sorry. You're just waiting so patiently I will thank you Cyrus You don't forget for your friendship. Quindi vai a destra cioè qui dovrebbe. Al oh, porco dio devo salire. Capitolo 1 tra l'altro c'è scritto Stay close chapter 1 Alla fine Cyrus era un bravo ragazzo <ride> Alla fine è un bravo uomo Ma porco dio Silas però sta scorciatoia zia di quel porco Ma te la volevi far ricordare prima Ma la moglie Ma, ma, ma, ma, che, ma che cazzo che ne so il più faticoso è stato il quarto Cioè il terzo L'idea andare sotto Ma era lunghissimo eh